Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi prima di iniziare ad analizzare le vostre postazioni eh, vorrei condividere con voi due notizie davvero interessanti del mondo della simulazione automobilistica la prima e la quarta patch aggiusta tutto di Project Cars 2 uscita in questi giorni sempre 2 giga di aggiornamento con un changelog da 7,5 km come al solito che eh, però eh, non presenta particolari aggiunte o features tali da meritare un video in cui spiego o dico il mio punto di vista, sono solo eh, migliorie eh, e un po' finare eh, generale di tutto quello che è il gioco in se stesso. Ci sono tanti. Eh, comparti che sono stati eh, migliorati aggiustati, insomma vi invito ad andare a vedere il changelog che ho postato sul forum simdrivers.eu non esitate a lasciare un commento in merito ad un'eventuale miglioria o aggiunta che non ho visto magari tut in tutta quella lista mi sono perso magari un'aggiunta molto importante non esitate appunto a segnalarmelo la seconda che secondo me è più succulenta è sicuramente il fatto che i ragazzi del forum di Assetto Corsa con l'ufficiale hanno scoperto che la 505 Games, quindi partner con la Simulazioni, ha recentemente, anzi precisamente il 24 gennaio scorso, registrato due domini al loro nome intitolati Assetto Corsa Competizione. E un'altra, un'altra variante sarà assetto corsa trattino competizione, vabbè, sempre quella. Ragazzi Assetto Corsa Competizione può farci sperare agli sport oppure la possibilità di creare server personalizzati o room, eh, stanze, insomma avete capito hanno già studiato un logo, a quanto pare i ragazzi Hassett Torse hanno scritto sotto competizione, insomma è una notizia che è molto molto interessante e che volevo condividere con voi magari se voi sapete qualcosa in più non esitate a lasciarmi un commento e a condividere con me eh, magari qualche dettaglio in più dette queste due notizie io passerei subito a, ad analizzare eh, le postazioni che le foto delle postazioni che mi sono arrivate io ringrazio eh, intanto marco per avermi suggerito di fare questa proposta fuori dagli schemi e ringrazio eh, Marco stesso, Lorenzo e eh, il mio carissimo amico Gianni per avermi mandato le foto e anche una descrizione abbastanza dettagliata delle loro postazioni che andremo a vedere insieme subito. Allora, partiamo subito con la postazione di Marco eh, che mi spiega che praticamente la struttura è stata fatta tutta in ferro, con pezzi di ferro anzi, con sopramontato un sedile d'arrelli addirittura eh, della spero degli anni 90 di cui era montato sulla mitica Lancia 037 ragazzi sentite qua di Miki Biasion cioè solo, solo questo Marco la tua postazione è, è, è, è mitica cioè, hai un seri di rally vero, realistico, mamma mia continuando ad analizzare, analizzare un attimino la sua postazione eh, si denota che è una homemade fatta da lui e io gli faccio davvero i complimenti perché la struttura sembra molto stabile e quindi quello è molto molto importante lo sapete per la vostra postazione eh, presenta una button, button box, button box meglio, eh, il, il cambio il cambio TH8A la base del volante eh, Trastmaster TX servo base con il volante GTE Well Add-on come il mio eccolo qua hai capito Marco abbiamo gli stessi gusti e la pedaliera Tipe TP3A Pro che a me piace tantissimo anche se eh, Andrea è il nostro ormai amico comune eh, dopo aver provato la mia V3 della Fanatech se ne è innamorato mi ha detto c'è una differenza però questa già è una bellissima pedaliera e quindi bravo a Marco per la scelta il bundle completo comunque della Trasmaster una cosa che mi fa impazzire sicuramente di, questa, di, questa, di questo setup, io ve lo dico subito, è il case sul quale poggia la sua Samsung da 24 pollici in Full HD, perché me lo dice lui. Non è il case dove c'è l'i5 7004 con 8 GB di RAM e la sua mitica 1060 GTX da 6 GB perché è una delle migliori rapporto qualità-prezzo. Però ragazzi, come riciclare un PC che non usi più? ci metti sopra il tuo televisore così ce l'hai all'altezza buona per la tua postazione, quindi bravo Marco, anche intellige eh, scelta intelligente, quindi bravissimo. Una cosa che si denota anche è lo spazio minimo per il mouse a destra, il telecomando a sinistra e la tastiera sul case, cosa che facevo anch'io prima quando non avevo soluzioni, quindi bravo Marco, io onestamente eh, adoro la tua postazione perché è veramente pragmatica, con eh, quindi pratica, con uh, il tutto quello che serve e in più un pezzo mitico, storico come il tuo sedile di una Lancia 037 quindi Marco io ti faccio i complimenti e ti ringrazio tantissimo per avermi inviato le tue foto continua così un'unica cosa che posso permettermi a parte che c'è anche il Dolby Surround e vediamo anche un gamepad della Xbox uh, hai tutto sto ben di Dio Aggiungi un freno a mano, aggiungi un freno a mano perché quello manca, perché mi pare che non l'ho visto nelle foto, quindi se ti posso dire ormai che ci sei, eh, eh, metti un freno a mano che così hai tutto quello che ti serve. Quindi ringraziando Marco passerei subito alle foto di Lorenzo. Quindi Lorenzo con la sua postazione, qui andiamo su qualcosa, eh, non me ne voglia Marco visivamente più raffinato. Ehm, la primissima cosa che noto è questa button box per, per l'accensione, il quick start sulla sinistra della postazione fissata su questo mobile qui. Ehm, devo dire che è, è veramente speciale con questo fiber carbon che c'è sopra, il tasto rosso di accensione, c'è anche un led che mh, presumo si possa accendere ed è un'altra cosa che spicca anche tantissimo, eh, perché credo che sia la pedana sempre T3PA Pro, è il cambio del, della pedaliera, con in rosso che eh, state vedendo, che è dav davvero fighissima perché, a parte che visivamente è stupenda, questa piastra che ha messo in, in lega, penso che sarà in alluminio quello che è, ma serve anche per fare il tac e punta e per avere più grip. Adesso, eh, Lorenzo, Dimmi se mi sbaglio. E poi, se guardate su, eh, si vede un ventilatore geniale, geniale da parte sua, ha, ha, Lorenzo ha messo un ventilatore per raffreddare la base del TX che già è raffreddata di, di suo, però per rinforzare probabilmente, perché la stanza, non so se è un salone è quello che è o la sua stanza, farà particolarmente caldo e il ragazzo che ha fatto ha pensato bene di mettere un ventilatore, quindi trovo davvero ingegnoso questa, questa chicca su questo servo base sempre TX della Transmaster con il volante Alcantara, eh, se non sbaglio ha anche messo un, un po' di fibre di carbonio alla, al centro del volante, mi correggerai Lorenzo se mi sbaglio, un'altra kick è sicuramente il tablet eh, dell'Acer se non sbaglio Asus da 10 pollici per avere più informazioni su quello che succede in gara, Insomma, tutta la telimetria è quello che, che, ne va, eh, insomma, che si può ottenere durante le corse. Un, um, non so, sarei per un 40 pollici forse, magari esagero, non lo so, della United, anche qui la distanza se è un 40 pollici sarà veramente vicinissimo, quindi dovresti avere un, un FOV davvero interessante, e eh, una postazione Sit, che però per me ha un difetto, ed è il palo centrale. Il palo centrale è, un, è quello che mi aveva fatto decidere di non comprare una play perché c'è questa cosa in mezzo alle gambe e quindi non si ha la libertà di movimento in guida, poi credo che sia anche una questione di abitudine, eh, però devo dire che eh, um, l'aggiunta poi di queste cinture rosse eh, con i guanti così, si vedono anche le scarpe, il casco, eh, la postazione è davvero eh, visivamente è davvero spettacolare. Eh, credo che solo nell'usabilità eh, c'è anche il manettino Brembo che non avevo, non avevo visto, fantastico! Eh, quello che volevo dire eh, complesso è che il complessa è bellissima. L'unica pecca, secondo me, è proprio quel, quel perno centrale. Poi eh, credo che sia così ad occhio, eh, forse la PlayStation. Eh, una, o un alcantara oppure una revolution deve essere una cosa del genere, correggimi. E, ma il tutto è condito dalla presenza di un casco e di queste scarpe da, da competizione. Rendono unica questa postazione, è davvero visivamente piacevole da vedere. Naturalmente non ho la configurazione hardware di, eh, di Lorenzo, eh, non so se gioca su PlayStation, non, non vorrei dire cavolate. però intanto, veramente, questa postazione con anche il tappetino sotto per proteggere il pavimento eh, visivamente è davvero molto, molto sobria e bella da vedere. Eh, onestamente, Lorenzo, eh, il tuo angolino simulazione è davvero. Eh, fatto molto bene e la strumentazione che hai è davvero di ottimo livello. Quindi complimenti e grazie ancora per aver condiviso con noi il tuo angolo della, della simulazione. Passiamo quindi, ragazzi, all'ultima delle postazioni e questo è, è per me un, un onore e un piacere perché. Si tratta di un mio carissimo amico, eh, da tanto tempo ormai adesso mi segue anche sul canale di, di simdrivers.eu ed è una persona davvero speciale perché eh, a parte il fatto che è un ingegnere quindi intelligentissimo e appassionatissimo di, eh, di simulazione di guida ma perché è un, una persona davvero gentilissima e spero un giorno di poterti incontrare Gianni e stringerti la mano, pagarti una birra e anche una pizza perché, <ride> perché è qualcosa che mi farebbe davvero piacere quindi ragazzi, niente trucchi senza inganni, io vi leggo e vi faccio vedere le foto della postazione del nostro carissimo Gianni, perché mi ha scritto un tema da buon ingegnere e quindi non, è inutile che vada ad analizzare, l'ha fatto lui con un'ampia un descrizione. Quindi... Ehm, allora, come potrete intuire dalle immagini non avendo al momento una stanza dedicata a, alla bisogna sono costretto a montare e smontare ogni volta il tutto per installarla nel mio salone, unico luogo di casa compatibile con le ne necessità quindi cerco di elencarti in dettaglio quella che è la mia attuale attrezzatura alla quale sono arrivato nel tempo dopo varie esperienze precedenti più o meno valida e completa essa così come la vedi è stata ultimata alla fine dell'autunno 2017 Postazione di guida pieghevole play challenge completa di tappetino arrotolabile, antiscivolo e salvapavimento, tra parentesi se no giustamente la moglie chi la sente. Volante Trustmaster T300 Ferrari Integra Racing Wheel Alcantara Edition che comprende volante removibile Ferrari 599 XX un sogno Evo da 30 cm e Alcantara più T300 servobase, ecco a tutti T300 servobase ragazzi, più pedaliera a tre pedali T3 PA. Cambio Trasmaster TH8 add-on shifter con selettore a 7 marce e retromarce più selettore sequenziale, mi stai facendo Gianni una descrizione di quello che si legge dietro i cartoni quando compri, sai, leggi tutto. <ride> Hit Carbon Edition Cambio Shifter Thrustmaster TH8A per PlaySit Challenge, Pomello Cambio Sparco Spec OPC 01030000 in sostituzione di quello di, se di serie, più adatto nel caso di uso del cambio sequenziale e consente di accorciare un po' la leva, che è a mio giudizio troppo lunga. E qui sono d'accordo con te Gianni. Selettori marce supplementari per poter ridurre il numero delle posizioni a 6 marce, più più eh, retromarce cinque 5 marce più retromarce, in funzione delle caratteristiche della macchina utilizzata, fatti realizzare da un mio amico di gtdrivers.it, mediante l'uso di una stampata 3D, eh sì, perché in 3D ad oggi si possono fare tantissime cose, come ad esempio questa cosa qua, tanto che ci siamo, che voi mi direte, ma che è una scatola, questa qua è per lo Scope Came, visto che sono uno sniper in, in airsoft, dove potrò montare la mia... Eh, videocamera, giusto per parlare di 3D e fare un piccolo off topic ragazzi se no diventa monotono cuffia Sony stereo wireless 2.0 con audio surround virtuale a 7.1 canali uso anche la relativa applicazione della Sony per migliorare il suono e questo qua nel commento Giovanni dovresti dirmelo sì. per, per cortesia perché eh, ero in dubbio se prenderla questa applicazione o meno dimmi che cosa ne pensi e qual è il risultato e magari anche i ragazzi che eh, guardano questo video potranno farsi un'idea se migliora o meno il suono, effettivamente. Quanti Gaming Sparco Hypergrip, veramente validi, non fanno sudare le mani e limitano l'affaticamento. Bene a sapersi, tablet Asus Memo Pad M3 301T Android 4.1 Jelly Bean dotato di due applicazioni Picars Dash per Project Cars e Steam Dashboard per Project Cars e Assetto Corsa montato sul davanti della postazione dove è presente uno sbalzo della piastra di fissaggio del motore del volante mediante un supporto da tavolo e-cross stand per iPad e tablet fissato con due piccole morse da feliname. E mi sa che me lo devo fare pure io, il, la dashboard, come ce l'ha anche Lorenzo, perché mh, io avevo un, un tablet eh, così, solo che purtroppo non era fissato con nulla, ragazzi, ho dovuto spendere altri 300 euro per comprarne uno nuovo, vabbè, sono cose che succedono. Console PlayStation eh, PS4 Pro, e qua viene l'ingegnere, adesso ti, <ride> ti dico io, fammi finire, eh, TV Panasonic Plasma, 42 pollici, collegata alla Playstation 4, mediante cavo HDMI high-speed, televisore spettacolare, lavora a 600 Hz nativi e, a mio gi giudizio, soprattutto per l'assenza di sheet nelle immagini, ancora superiore al Quantum Samsung e OLED LG. Mm -hmm. Va bene. Finisco e poi arrivo Gianni. La scelta della PlayStation Challenge. È stata alla fine obbligata perché devo poterla riporre nell'armadio in camera da letto quando non la usa. A questo proposito, al kit carbon per fissare il cambio, ho apportato delle piccole modifiche per renderlo più stabile e solido come fissaggio al contempo per poterlo con rapidità smontare, guadagnando appunto spazio quando ripongo il tutto. Spero che le varie foto siano sufficientemente esplicative e non solo le foto, ma anche la tua mail Gianni, perché alla fine io dovevo analizzare e cercare di indovinare, ma va bene così ragazzi siete stati spettacolari tutti, io vi ringrazio tantissimo eh, e terminerei dicendo al mio carissimo amico ingegnere Gianni Liberati, che è ora che tu prenda un PC perché con una postazione di questo genere eh, che ci hai eh, ampiamente dettagliato credo che sia un peccato che tu non possa apprezzare che sono eh, comunque i vantaggi anche se ci sono svantaggi del PC e la possibilità di poter ampliare la tua esperienza di simulazione di guida anche con i caschi di realtà virtuale che pian piano stanno eh, evolvendo nella giusta direzione, la tecnologia sta avanzando e credo per quello che che la tua conoscenza e la tua passione fino ad oggi, che ci hai dimostrato anche con questa mail, tu eh, non ti debba limitare solo alle PlayStation. Ora, no, io non, non sto dicendo che le PlayStation fanno schifo, no, però con i PC si possono apprezzare anche tantissime altre cose. Oltretutto, eh, e credo che questo sia più importante, forse potremmo tornare a farci qualche sfida come a fecimo tantissimi anni fa su gt5 su console e qua mi potresti dire vabbè, ma perché non ti compri la ps4 e eh no con questo ben di dio che c'hai devi mettere un pc gianni e su queste belle parole e sull'invito che ho fatto al mio carissimo amico ingegnere io ringrazio tantissimo tutti eh, per avermi seguito un'altra volta non esitate anche voi se volete che eh, condividere la vostra postazione sul, sul nostro canale insieme a tutti noi amici, ragazzi se il video vi è piaciuto come al solito eh, mettetemi un pollice in su, se eh, non l'avete fatto iscrivetevi al canale tanto è gratuito, ricordate di att attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando caricherò un nuovo video non esitate a commentare ragazzi, anzi commentate le postazioni, date suggerimenti e mandatemi le foto delle vostre postazioni, sarà per me un onore come per questa volta poter discutere insieme a voi e ad analizzare ed apprezzare anche le belle postazioni di setup che vorrete inviarmi. Io ragazzi vi saluto tantissimo, ci vediamo al prossimo video da Fabrice è tutto, ciao!